Che cos'è quella schifezza? Oh mio Dio, ammazziamolo! Sta volando lì vicino a quel pianeta eh, molto pieno di verde. Però vedo che non è che si stia avvicinando. Quindi va bene, spero che non faccia niente. Scrivetemi nei commenti se conoscete... Che tipo di vespa dovrebbe essere quella perché a me sembra tipo una vespa sinceramente Peraltro ho anche inserito in basso a destra i mm, sottotitoli I sottotitoli sono bellissimi infatti potremmo utilizzarli tutti quanti Mentre camminiamo per andare al pianeta di oggi perché oggi dovremmo catturare una creatura orribile dentro questo pianeta qua nuovo Voglio fare la domanda del giorno Ti fa paura lo shy guy? Ok questo è il pianeta di oggi che praticamente è spawnato uno in più È sempre simile allo scorso no? Però praticamente vedo che si stanno un po' ripetendo quindi è perfetto Allora praticamente metto il portale qua Così almeno appena... Possiamo tipo catturare il nuovo scp di oggi Che peraltro ho trovato una cosa veramente stranissima Che è tipo uno, un dungeon di scp molto strano E vediamo un attimo Praticamente eh, appena catturiamo questi scp appunto potremmo utilizzare la portal gun per poterli mettere dentro appunto Adesso devo andare verso questa parte mi pare Beh me lo auguro sinceramente perché mi sto leggermente perdendo Ma mi pare che sia da questa parte se non mi sbaglio E sono molto spaventato perché non so che cosa potremmo aspettarci da questo dungeon io l'ho solamente visto chiaramente Ma non so effettivamente che cosa possa contenere e che cosa no Ok mi pare che sia da questa parte Questa dovrebbe essere un'altra cella No ok questo è un pianeta in realtà Invece dovrebbe essere da questa parte qua, dietro questa montagna, ci dovrebbe essere il nuovo dungeon. Io sinceramente non so proprio cosa aspettarmi, sono proprio curioso di vedere appunto questo nuovo dungeon, ma allo stesso tempo ho anche paura di scoprire che cosa c'è dentro questo appunto dungeon. Perché non si può mai sapere, potrebbe esserci una nuova creatura molto strana. Eccola qua, praticamente io non sono andato a vedere dentro, però... Ho visto che c'era questa casa, mi sono avvicinato e ho visto tipo dei tipo degli ascensori. Ho capito subito che si trattasse di un dungeon. Infatti adesso andiamo sotto. Ah, ok, perfetto. Quindi si presenta così praticamente. Allora, qua abbiamo una porta nera, molto grande, sinceramente mi fa molta paura. E una porta piccola e una porta media, diciamo. Ok, avviciniamoti a questa porta più bella. <ride> Avete sentito quella risata? Ma, raga, ma c'era una, tipo, una ragazza che ha riso, tipo, io ho sentito bere perfettamente. No, no, no, no, no, allora, qua bisogna aumentare il grado di contenimento, non possono stare in questi dungeon. Non so, allora, cosa, allo, oh mio Dio, ho paura, ho pauraissima. Ok, cerchiamo di star calmi, perché non, non possiamo sapere cosa c'è qua all'interno di questo mondo particolare. Questo dovrebbe essere un seed anche molto particolare che fa spawnare entità molto strane e orribili. Però adesso... Apriamo la prima porta Io direi di andare um, Andiamo da questa parte Forse è meglio Perché la prima porta È quella più, più semplice Mi pare allora, Apriamo Ma ah, Che schifo Che schifo Ci sono dei ragnoni Che schifoni No no no Però morite No no no Dovete morire dovete... No devi morire Per favore Muori Guardate che mi sembrano Impossibili da distruggere Ok, perfetto, questo è morto, ok Mi raccomando, voi continuate però per favore a stare attenti ai sottotitoli E scrivetemi se vedete qualcosa di strano nei commenti Mi raccomando, è fondamentale questa cosa Adesso spero che questo qua non mi uccida Però prima lo devo uccidere io perché Devo disinfestare tutta la zona strana Raga, è difficilissimo è eh, Perché questi ragni si avvicinano e sono potentissimi Guardateli, cioè mi stanno praticamente ammazzando Però per fortuna erano solo due, quindi... Uh, meno male, veramente, meno male Sono fortunato, ok, perfetto Adesso vediamo che cosa mi da qua Ok, perfetto, questa è una spada Ottima, ottima, fa più della telekill Ovviamente non quella rotta, cioè questa qua è la telekill Normale, invece questa qua è una spada Che però fa più danno Dovremmo avere la telekill rotta, perché così saremo molto più protetti Ok, andiamo Nel prossimo, tipo Nella prossima stanza, nel prossimo dungeon E non so cosa aspettarmi nemmeno qua, perché ho molta Paura, vediamo, eh. ok, ho piena vita Adesso entriamo e chiudiamo immediatamente E eh, che schifoso No no no no no no Questo fa male raga Questo io ve lo dico fa male Io lo conosco Questo qua dovrebbe essere l'SCP del drone Ma fa malissimo Cioè voi non avete idea del male che fa questo SCP Cioè eh, eh, fa malissimo Mali ah! No no per favore No no no per favore Per favore No mi ha ucciso raga E potrebbe essere uscito No no no no no Dobbiamo ritornare immediatamente Perfetto ok Sono arrivato grazie al cielo Adesso dobbiamo stare attenti perché potrebbe essere proprio qua davanti Però tanto io la porto Alga, non dovrebbe riuscire a farmi niente Beh, me lo auguro almeno Attenzione, prendiamolo, prendiamolo No, no, no, no, no ho preso un blocco Stupido sono stato Non posso prenderlo Ok, sì, l'ho preso Ok, mam mamma mia, per fortuna Ma come faccio ad ucciderlo però? Devo ucciderlo, se sennò... no... No, no, no, no, no Però vedo che non fa niente Quindi effettivamente, se ci pensate, potrebbe anche essere una buona idea Cioè, tanto io qua cos'è che faccio? Praticamente lo prendo No, lo prendo, ho detto, e lo metto qua dentro Ok, perfetto E adesso sapete cosa potrei fare? Potrei ucciderlo da dentro la stanza Però ho paura che lui mi ammazzi di nuovo Ma quanto lo detesto No, no, no, sei di nuovo arrabbiato, sei di nuovo arrabbiato Per favore, no, no, no, no, no, no E eh, niente, mi ha ucciso di nuovo, mannaggia lui no, Non sta morendo, perché non sta morendo? La... Raga, per favore, ma muore, ma perché? Non riesco nemmeno a prenderlo No No no no no, nel caso scappo Ok però vedo Uh perfettamente Allora adesso sapete cosa mi faccio Adesso vorrei craftarmi un attimo Tipo una um, Una slab no perché facendo così Praticamente io posso fare Tipo un muretto piccolo piccolo E così lui non può praticamente scappare Via ok perfetto Ma l'ho ammazzato raga L'ho ammazzato sì, ok, perfetto, perfetto, oh, perfettissimo Vai così, che bello, per fortuna, grazie al cielo, mamma mia raga Mi stavo morendo dalla paura, adesso riprendiamoci la crafting table perché è fondamentale No, però veramente, cioè che paura Ok, però adesso non, non cantiamo vittoria per favore eh? Perché scusatemi, io ho appena ammazzato il, il coso qua Però adesso qua dentro che cos'è che ci aspetta? Chiudiamo questa cosa prima che... Sia troppo tardi E sinceramente Ok usiamo la portal gun Ho un'idea Usiamo la portal gun Così nel caso sia un qualcosa di pericoloso La blocchiamo immediatamente Ok pronti 3 2 1 Via Ok mi sembra Mi sembra una persona <gasps> Ma questa Raga avete capito chi è questa qua Ma questa è Mirabel. Cioè, questa qua è quella de del film Disney. Del film Disney Encanto, tipo. Ok, guardate. Gli ho messo la, il portale, ma non mi sembra... Cioè, mi sembra aggressiva. A volte, non sempre, però... È entrata! Ragazzi, cioè, so sono un genio, sono... Cioè, chiamatemi genio, ma sono un genio. Io veramente, mamma mia, quanto sono intelligente. Cioè, questa qua è stata la cosa più semplice, Mirabel, è stata la più semplice, perché l'ho intrappolata. Ma se l'avessi affrontata, probabilmente sarei morto. Infatti, per fortuna che ho avuto l'idea di mettere il portale lì dentro. Adesso, la spada... No, vabbè, ma sei serio? Cioè, io mi sono appena accorto di una cosa, ragazzi, ma mi hanno dato la spada di telekill. Ma, seri ma seriamente? Cioè... Ma... ok, io non ho parole, cioè, veramente... Adesso vado a vedere un attimo se è veramente lì dentro Mirabel oppure no Raga io stavo sentendo una musichetta Cioè mi sono sconvolto Sono appena entrato qua dentro Ho sentito tipo una musichetta Non so se ve l'ho fatto sentire Ma io mi sono zittito un attimo Perché seriamente sentivo una musichetta inquietante Ma non ho capito se veniva dal mio pc o cosa Non, non sto capendo sta cosa qua Allora praticamente lei per fortuna è qua dentro Mirabel e allora prima di tutto togliamo immediatamente il portale, ok perfetto, così almeno non ha nessuna possibilità di uscire Scrivetemi se volete vedere altri di questi seed maledetti, io mi sto veramente spaventando per tutte queste persone qua strane Non mi immaginavo minimamente che su Minecraft ci fossero queste bestie di satana